Davis Cup, Francia, Serbia, la presentazione della prima giornata. Non solo Belgio, Australia. Il weekend di Davis propone il confronto tra Francia e Serbia, in palio un posto in finale. La Francia parte, sulla carta, nettamente favorita, in virtù dell'assenza, sul fronte opposto, di Novak Djokovic, guida del movimento serbo. La Giovica e Gere, fuori casa e contro pronostico, devono costruire un'impresa. La giornata inaugurale, il via alle ore 13, propone come di consueto due singolari. La vetrina iniziale è per Lucas Powille ed Usan La 2-1 per il serbo nel conto dei precedenti, due vittorie nel 2014, all'Australian Open e a Tashkent. La replica di Pouille nel 2016, a Rest, nellunico match su Rosso, superficie che ospita anche la sfida corrente. Pouille, 23 anni, è da molti considerato un futuro campione, ha un bagaglio completo, sa giocare su diversi terreni, senza perdere in efficacia. Titolo a Stoccarda sull'erba, quarto turno allus Open, ha ampi margini di progresso. La Jovic, a solo a Bastad, W in finale con L.Meyer, raggiunge l'il dopo luscita all'1 a Flushing Meadows. Doves. Deve quantomeno provarci, per non porreggere spalle al muro. Laszlo incrocia la racchetta con Tazonga. Per Gio, il titolo a Lione, sigillo al tramonto con Berdic, poi una serie di risultati non certo esaltanti. Surclassato classato da Shapovalova New York, deve trovare il feeling con il Pier Mauroi per evitare pericolosi passaggi a vuoto. Gere gioca infatti sulla terra da diverse settimane. A livello challenger, finali a Perugia, con Munoz e Lanava, e San Benedetto, con Berrettini. Semifinale a Cordenons, ritiro nel corso del confronto con Carballes baena infine, secondo turno a Genova nell'ultimo torneo disputato, K.O. con Balaz. Il bilancio sorride alla Serbia. 5-4 al momento, primo intreccio nel 1936, 3-2 per l'allora Jugoslavia. Ultime battute nel 2010, finale sul veloce di Belgrado. Francia avanti 2-1, poi il ritorno serbo. Jogovic batte Monfils ed impatta. Troicki doma Lodra e consegna la Davis alla sua nazionale.